So... so. Sì, che prego, prego. prego. No, volevo passare Lucia, sì. sto aspettando che... No, che avete Deve aggiungere qualcosa alla discussione, non mi dato io. Sì, prego, prego. Vai. Se posso sono onorato. Che se eh, eh, consentito o, la qua. generale la No, tanto, tanto. Non è un il che non c'è stato una reazione. le zone so, abbiamo fatto tante Siamo fatto tanti. Siamo un No, no. Eh sì, pensi che io potrei pensare anche la le nostre cose, okay. cose Perché? ci sono sempre tanti tecniche. Vieni a non lo Ma dove? vieni a la cittura? Cittura? eh? sì. Ma qua No, no, briglia, briglia. Ah, e poi perché pareva a finire il signore. E poi poi c'è una cosa che mi ha sorpreso per te, molto importante, insieme a Rina poi io dove metto gli occhi è bellissimo, ci sono diverse forme d'arte qua, abbiamo, insomma, sono pitture, splendide, euesie, fanno parte tutta sì, la situazione di secondo premio. bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Il suo visto conosce sì, infatti Allora bravo signore perché se no dove non devo, posso parlare di tutti i grandi. Prima Scusami. di tutto, buonasera a tutti, io sono Quirino Ciammaruconi, mi sono sentito in dovere in questa circostanza di prendere parole, grazie a chi me lo ha permesso, per due argomenti fondamentali la mamma che per me è una cosa sacra e inviolabile e andrebbe onorata fino anzi delle volte si inizia dopo la morte a onorare più una mamma che non da viva abitualmente in questi periodi un po' caldi e strani ma la cosa interessante è ecco, poter dire a una mamma che ha avuto il coraggio di scrivere un libro quanto sia importante per una mamma scendere alle radici, ricreare chiaramente un sentimento, spalmarlo laddove è possibile in tutta la società, non meno nell'ambito politico. Perché faccio questa precisazione? Perché presumo che se la politica fosse all'origine una mamma, come attudire i propri figli, dice anche la Costituzione, l'articolo 1 del testo 1 della legge pubblica sicurezza e di conseguenza potremmo dare un valore aggiunto a questa politica assente da un punto di vista culturale ma soprattutto radicale perché una società che non ha radici soprattutto da un punto di vista sentimentale, affettivo e materno non esiste una società, esiste un mondo astratto Travestito da donna e chi è travestito da un uomo, ma le vere funzioni che dovrebbe avere una donna e un uomo sono quelle fondamentalmente nate da una radice, da valori possibilmente condivisi e congiunti a tutti i livelli. E vorrei, vorrei poter fare un'ulteriore precisazione: siccome sono stato attratto da questa iniziativa, grazie al dottor Rino che mi ha invitato perché non sapevo di questa situazione Grazie. perché tra l'altro sto scrivendo anche un libro io che stiamo ormai arrivati agli sgoccioli è un libro fondato esclusivamente sul diritto reale cioè immaginate voi che cosa sto creando dopo 40 anni di studio contro la burocrazia che è un cancro da estirpare che a momenti queste situazioni, no io già ci ho provato, ci sto riuscendo alla grande, non le dico queste cose perché io sono io e non sono gli altri, mi perdoni questa precisazione, no, no. ma è così, deve essere così. Perché dico questo? Perché se non riusciamo a far rispettare i veri valori, le nostre radici, i nostri sentimenti Bravo. e laddove è possibile anche imporli nelle scuole, che sono totalmente assenti, il valore di una mamma per me non ha alcun valore, né sociale né sentimentale, e tantomeno educativo e culturale. Per cui, quando qualcuno parla di cultura, e ne parliamo attraverso chiaramente un metodo diverso, perché il modo di fare cultura deve nascere dalle radici, da un seme che l'uomo mediamente mette dell'interno di una donna e poi delle volte se l'abbandona anche, ma da quel seme se nasce una radice che è il presunto erede, ma il valore aggiunto sarà la mamma che se lo deve portare a compimento di una maggiore età, con tutti i sacrifici annessi e connessi e di conseguenza sono un po' commosso perché io mia mamma l'ho pensato, mi avevo solo 37 anni e capisco sostanzialmente il valore e le, le dici che mio padre è riuscito chiaramente a trasmetterci e non erano in trattativa i valori, certo. non sono trattabili, perdonatevi di questa situazione ma era giusto, mi sentivo in dovere di le dico che fare anche questa precisazione, grazie. Io le do ah. la mia solidarietà mio padre fino a 70 anni quanto ha vissuto piangeva perché lui a sette anni ha perso il padre e non sempre si dice che via la mamma e il padre non serve. No, anche il papà è importante, ha un ruolo un importante, lui ha sofferto. Ma io non ho detto il contrario. No, lo dico questo. Ma il punto Perciò capisco la sua sofferenza. È la mamma perché vive molto tempo. Sì, però capisco la sua sofferenza perché io ho visto mio padre piangere. Ogni volta che parlava del padre, il padre, piangeva per il padre. Tanto è vero, questa voglia. È che chiaro che lei le lacrime non le può trovare chi non ha un valore dietro di sé. Ecco, e io ho le la voglia di scrivere anche verso la mamma. Dovrò fare un libro poi verso il padre. Adesso sto facendo eh, Super Napoli, eh, Mamma Napoli, insomma, la cultura napoletana. Comunque, io la ringrazio. Io le faccio i complimenti in assoluto ecco. e spero che lei abbia il coraggio. Mm -hmm. Non solo per quello che ha fatto, ma per quello che dovrà ancora fare, perché se queste sue memorie scritte non le divulga, io le consiglio di trapiantarle proprio nel... Le, ma io ecco le Sono qui i miei amici e lo no, tramite, tramite tramite i scrivi. Lei grande. Noi abbiamo un. Noi abbiamo il piacere di conoscere. Noi abbiamo ma, un sito, se volete scrivere, do la mia eh, la tutti abbiamo 40 di... milioni di persone. Se basta fare un piccolo gesto, 40 mil, eh, milioni di persone ci no, si si si si seguono. Si. Quindi abbiamo anche una casa editrice, la Dina ce cioè, l'ha quindi non ci manca niente io sono orgogliosa proprio anche a registrare di Bruno Mancini e tutto lo staff e di tutti i componenti che sono qui perché era una vita che lo dicevo anche a Milena entra Milena stai con noi anche a Flora, al Libetart, al, eh, al Messico sono io che eh, insieme a Bruno Manforte abbiamo anche l'associazione Cantanti Lirici quindi che vogliamo di più? noi siamo come la Fenice, risorgiamo Sempre. Possiamo organizzare anche un altro. La mia mancia eh, è la Proda, molto importante. Si parla e Se devono venire, eh? Pare di sì. ha ah, no, no. avuto già il l'impegno, no? Non no, no sto no. aspettando a te. Ah, ah, ah, Volevo sapere da dove viene il signor Ciammorin. Io sono di Sermoneta. Ah, oh, che bello! Nato con sono attualmente risino a Sermoneta. Ho creato questa associazione culturale composta da uno staff di alto prestigio sì. Sì, professionale soprattutto in positivo. Non, non posso immaginare alla mia età, dopo i miei studi, le mie sofferenze, non poter accarezzare la società. A momenti l'ostacolo anche giudiziario di penetrarla, anche da un punto di vista giuridico legale, è una cosa allucinante. Lo sto dire una cosa, il Signore l'ha commosso, Sembra ha commosso in modo profondo e le dico direttamente il documento sono del Vecchio, che in prenota fin da adesso la presentazione del suo libro, anche io me lo vuole presentare, io, se lo volete leggere già al 90% io ho creato un sito, ah ecco. mi, sì, ma un ma piace ma mi piace la, la, la, la carta, a piace il diritto reale? in che senso? Uh, uh, uh, punto in che senso il diritto reale, il reale è una duplice interpretazione in io ringrazio la domanda quasi provocatoria Eh beh, è necessario il reale fino a se stesso mi sto spostando beh, non ti preoccupare eh, mi hai risposto io questo è un bigliettino così mi perché ho la sedia che barcolla, ecco eh, mi piace questa parmiglia io l'ho definito reale perché in Italia purtroppo dal 46 si è creato un diritto Prevalentemente non so se lei faccia politica perché mi è sembrato. Del... Però vi faccio politica. No. Ma lei è un avvocato, lei... eh? Lei è un avvocato. Bellissimo, complimenti. Le faccio una domanda allora, se lei esercita la professione. Così pare. No, ma è una domanda perché ah, non tanto. voglio fare. Lei ha mai esercitato in diritto l'articolo 28 della Costituzione? Che sarebbe? Domanda. Ah, domanda, ha mai esercitato l'articolo 28 della Costituzione l'articolo? Dell <ride> ma io sto domandando che cosa recita l'articolo 28 e non lo conosco l'articolo 28. 28 Sì sì, io studio benissimo, il Codice Civile, la Costituzione mi sfugge, a parte l'articolo 28 Ma 8. la Costituzione è un valore aggiunto perché il Codice Civile si verrà attraverso che dice l'articolo la 28? Sulla responsabilità soggettiva Cioè? Io sono stato il primo in assoluto ad esercitarlo dentro il Tribunale di Latina. Leggiamo un po' articolo 28 che mi ha fatto venire la bello curiosità dell'articolo 28. Non lo dice, Eh, si vede che non se lo ricorda a memoria. No, lo ricordo molto bene ma vorrei che lei facesse un minimo sforzo no no gli articoli ossessione non mi dovrò mai leggerlo perché per sommicare cambia per sommicare io noi facciamo un bel discorso io ho dato la mia vita leggiamo l'articolo 28 della costituzione attenzione attenzione un attimo di attenzione dove sta sta articolo 28? Scusate un attimo, articolo 28 della Costituzione italiana. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti, in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici, perché io l'avrei dovuto esercitare? In qualità di che cosa? Funzionario e non sono funzionario, dipendente dello Stato non sono dipendente, è un ente pubblico e non sono neanche un ente pubblico, non, forse non è l'articolo 28, forse è un altro se lei non avesse capito bene. Sì, va bene io ho detto un'altra cosa se l'ho esercitato senzio, no, in qualità sì. di avvocato ha mai esercitato l'articolo 28 nel riconoscimento di un diritto attraverso l'attività giudiziaria questa è la mia domanda ah, cioè se ho mai che magari fosse una prescrizione. Posso realizzare. confermare che mi ha capito male? Ma lo dico io, non lo deve confermare, ho compreso, la male, ho compreso male la sua domanda. Era una questione Vabbè. proprio di correttezza. No, non. scusate, no. in realtà... Ah, no, scusate, perché sennò devo, non, non no non riesco a dare spazio agli altri, eh, non mi sembra giusto